Quindi adesso arriva Monia, che ci spiega qualche trucco. Non ne potete più. Scusate, è arrivata una persona che aspettavo. Bentornate a casa mia. Bentornate a casa mia è la frase con cui ha esordito la condivisione una persona che viene alle meditazioni del giovedì sera al primo incontro dopo il rientro dalla pausa estiva, appunto alle meditazioni del giovedì sera. Bentornate alle meditazioni online. Bentornate a casa mia. È una cosa che mi ha proprio commossa. Eh, io sono Monia Dariva, sono una counselor, un'operatrice shazzo e una facilitatrice di, di meditazione. Oggi parleremo di come fare incontri di gruppo online in cui ci si sente tutte nella stessa stanza. Se fate formazione di quella formazione frontale in cui voi siete qui, le persone sono lì e l'avete portata online, spero che ormai dopo questi tre anni abbiate capito come si fa a coinvolgere le persone, e quindi fate tante pause. Molte di più di quelle che fate quando siete in presenza, siate un pochino più vivaci del solito perché sennò dopo 35 minuti le persone sono su Facebook, sono su Whatsapp, si stanno facendo bellamente cavoli loro, stanno perdendo il loro tempo, i loro soldi, voi uscite completamente frustrate, frustrati dalla lezione, dall'incontro e si stanno tutti quanti annoiando però questo, questo talk non parla di questo tipo di formazione, parleremo la, di gruppi di adulti che fanno qualcosa di crescita personale, quindi vogliono fare un cambiamento, e quindi questi gruppi sono gruppi di persone che hanno voglia di stare insieme, di eh, comunicare insieme e quindi eh, hanno bisogno di confrontarsi, di fare qualcosa insieme, fare mh, un percorso insieme. E... Cominciamo con una cosa che però comprende tutti i gruppi online e le chiameremo il capitolo Smutati che non ti sento, eh, questa è la parte tecnica diciamo, eh, è anche la parte più semplice diciamo teoricamente da risolvere, secondo me si risolve con un quarto d'ora di anticipo rispetto all'inizio all in, all della lezione o dell'incontro. Vi presentate voi un quarto d'ora in anticipo, chiedete alle persone nuove di presentarsi un quarto d'ora in anticipo, possibilmente date il vostro numero di telefono, chiedete il, vostro, il loro numero di telefono e voi fate in modo di conoscere di più possibile i problemi tecnici che ci sono della piattaforma che voi avete scelto per fare il vostro corso o il vostro incontro online. Continuo a dire che voi avete scelto perché secondo me i problemi tecnici sono di vostra competenza. Certo, il sistema operativo lo scelgono le persone che si iscrivono al corso, il device, il telefonino, l'iPad, o il computer ce l'hanno le persone che si iscrivono, però eh, siete voi che scegliete cosa, cosa usare, se Zoom, se Meet, se Gindo, se qualsiasi altra piattaforma. Quindi siete voi che dovete sapere quali sono i problemi che ha quella piattaforma. Quindi vi informate, provate col cellulare, con l'iPad, provate con vostra zia, con vostro nonno, con vostra cugina, con vostro cugino. E fate voi tutte le prove prima così vedete un po' quali sono i problemi che ci sono e poi quando le persone si collegano sapete come fare a risolverli imparate anche quali sono proprio i termini che dovete usare per aiutarle a risolvere così in pochi minuti si sistema il problema e vi assicuro che questa cosa qua è, è, è brutta per chi la vive perché è frustrante ed è brutta anche per voi perché se non si risolve il problema, magari la persona vi dice sì, sì, ma non importa, io anche se non vi vedo va bene lo stesso, anche se scrivo sulla chat, anche se non riesco a parlare, fa, me lo faccio risolvere da, da mio marito quando arriva, oppure da, da mia figlia quando adesso che la chiamo, mi risolve. Però voi ce l'avete il tarlo di quella persona che è lì, che, che non sta funzionando bene. E le altre persone nel gruppo lo sanno che c'è una persona che... Non ha, che non è pari a loro e non sta avendo la stessa, eh, la stessa esperienza e quindi vi portate questo, questa sensazione brutta, tutti si portano questa sensazione brutta dentro nell'incontro nell e, e resta questa sensazione, quindi con un quarto d'ora di anticipo, voi cosa costa un quarto d'ora di anticipo? Risolvete il 95% dei problemi, perché alla fine sono sempre quelli i problemi togliete questo problema tecnico un bel respiro e il vostro incontro di coaching, di counseling, di meditazione di quello che è, di yoga di quello che è comincia tranquillo. Poi tenete conto che tra gli incontri online e gli incontri, la consapevolezza delle differenze è una cosa che è importante più o meno sempre, non solo negli incontri online e offline, no? Però, negli incontri in presenza, tra gli incontri online e gli incontri in presenza ci sono delle differenze importanti e secondo me è importante conoscere le differenze per sapere cosa farne poi se, se portarle dentro o se tenerle fuori e quando si sa quali sono queste differenze appunto le possiamo gestire ne possiamo avere in un certo senso il controllo le differenze sono per esempio che quindi ve ne dico qualcuna. Negli incontri in presenza c'è un prima e c'è un dopo. C'è il momento in cui le persone si tolgono le scarpe fuori dalla stanza, si incontrano dopo, si fermano un attimo fuori dalla porta, a sganciare la bicicletta dalla, dalla palizzata, fanno la strada dalla, dalla porta d'ingresso fino al parcheggio e fanno le due chiacchiere. Ecco, quel tempo lì voi non ce l'avete nell'incontro online e potete decidere se... Cosa farne? E, per esempio, io, nel, negli incontri... Vi farò un po' di esempi dei miei incontri di meditazione, perché quelli ho io. Nella, nei miei incontri del giovedì, di, meditazione, di meditazione del giovedì ho deciso di prenderne un pezzettino e portarlo dentro. I primi dieci minuti, i miei incontri durano un'ora, i primi dieci minuti di quell'ora quell sono dedicati a chiacchiere. Un passatempo. Come state? Come è andata la settimana? Come vi trovate ora? Come arrivate ora? Eh, proprio chiacchiere normali, così per me è importante che ci sia questo momento. Per i miei gruppi, nei miei gruppi c'è questo momento che dura un tempo variabile, non dura mezz'ora chiaramente, però dura quel momento, quel, quei minuti lì. Le persone lo sanno che ci sono questi minuti e questo può essere un discriminante perché chi non vuole quel tempo lì non viene ai miei incontri, chiaramente viene al primo, poi non viene più, perché dice, perdo tempo. Però per me è importante, perché per me quella fase lì è una fase di formazione del gruppo. Quindi io ce li ho messi dentro. Voi potete decidere o meno di inserirle quei tempi lì. Una volta che sapete che ce li avete, potete decidere cosa farne. Un'altra cosa che potete fare, che fate, quando avete gli incontri in presenza, è preparare la stanza. Preparate, la, decidete che musica mettere, mettete in ordine, accendete l'incenso se siete persone che accendono gli incensi, eh, le luci, voi avete le stanze anche la vostra, magari l'incenso potete accenderlo per voi, non lo sentiranno le altre persone ancora, però avete le stanze anche delle altre persone. Certo se fate yoga per esempio avete bisogno di di dire come deve essere l'inquadratura. Quando faccio gli incontri in cui faccio esercizi, per esempio, io ho bisogno di dire alle persone quanto spazio devono avere, perché se hanno l'armadio attaccato al, al corpo, si, fa, si allargano le braccia danno una manata sull'armadio e si prendono anche le botte, non è, non è bello, non è rilassante, insomma. Quindi dovete dare delle indicazioni specifiche, è chiaro, però dovete anche dare delle indicazioni che se volete, dovete dare delle indicazioni che diano alle persone un senso di come si possono sentire quando, eh, eh, quando avranno la telecamera accesa. Quindi vi ricordate quel bentornate a casa mia dell'inizio. Io l'indicazione che do, perché i miei incontri sono, sono così, è che la, la loro casa sia per loro accogliente. Ci sono delle persone che vivono in open space, quindi io per esempio non chiedo il silenzio assoluto, il silenzio assoluto lo garantisco io nella mia stanza, quando c'è il momento di meditazione chiudo i loro microfoni e il silenzio arriva da me, nelle loro stanze ci saranno i loro rumori, si vede ogni tanto passare qualche persona che vive nella stanza insieme con loro, magari tipo Pantera Rosa che fa piano piano, perché sono abituate che... Quello che fanno le persone che vengono alle mie meditazioni è chiedere rispetto per quel momento, se non hanno una stanza che possono dedicare a se stesse in quel momento. Quindi chiedono, è questo che chiedo nel preparare la stanza. E quindi poi le persone si sentono a loro agio nel far entrare le altre persone nelle loro case. Poi dare struttura. Questo dare struttura serve sempre, serve anche negli incontri in presenza. Dare struttura serve a aiutare le persone a sentirsi a loro agio. Eh, gli esseri umani hanno bisogno di sapere fin dove possono arrivare per sentirsi liberi e liberi di muoversi all'interno di quello spazio. Quindi diciamo come funzionano i nostri incontri. Dove possono andare, come possono muoversi, cosa possono fare e all'interno di quello spazio lasciamo che si possano muovere come vogliono. Vi spiego meglio. Create la cornice, quindi dite come funzionerà l'incontro, a che ora comincia, qual è la struttura dell'incontro, quindi dieci minuti ci salutiamo, ci diciamo come stiamo, poi vi presenterò come, la, come sarà la meditazione di questa serata, faremo la meditazione che durerà una ventina di minuti, e poi ci sarà la condivisione che sarà libera. Anche come si condivide eh, è importante e tutte queste cose che vi sto dicendo servono anche proprio perché così le persone sanno come fare a partecipare e quindi partecipano più volentieri perché sono indirizzate verso il come posso fare a partecipare, quali sono i limiti entro cui mi posso muovere, dove posso parlare. Posso parlare all'inizio, quando si chiacchiera, e lì posso chiacchierare di qualsiasi cosa. Quando mi spieghi come sarà la meditazione ti posso fare le domande, perché tu mi hai detto che ti posso fare le domande. Durante la meditazione avrò il microfono spento, quindi non posso parlare. Dopo la meditazione c'è la fase di condivisione, quindi posso condividere. E questo è il modo di stimolare la partecipazione, spiegare come si fa a partecipare. E poi spiegare come si fa fisicamente a partecipare, come si interviene. Normalmente in presenza le persone sanno come si fa a parlare, alzano la mano, l'hanno imparato a scuola, si impara subito, intervengono, c'è il conduttore, e la conduttrice che gli dice aspetta un attimo che sta parlando quello. Su Zoom o su qualsiasi altra piattaforma è un pochino più difficile capirlo quindi come si fa? si alza la manina schiacciando il pulsante volete che intervengano soltanto sulla chat per esempio scrivendo possono parlare quando vogliono oppure date voi la parola tutto questo è eh, siete voi a doverlo dire altra cosa è obbligatorio che intervengano? anche questo è una cosa fondamentale la, il feedback la condivisione è obbligatorio o no? Siete voi a deciderlo, però è importante che lo diciate. E nei, miei nei miei incontri non è obbligatorio, però non questa è una scelta assolutamente personale. Se è obbligatorio, io vi consiglio di dirlo subito, di non fare la sorpresa alla fine. E quindi, cosa dici tu, cosa dici tu, cosa dici tu, cosa dici tu, cosa dici tu? Avvisateli prima, perché così è anche... Spiegate come fare. Per esempio vi chiederò di dire una parola, vi chiederò di dire un colore su come vi sentite, o qualsiasi cosa sapete come fare, ci sono le tecniche per suggerire alle persone come, come condividere. Però avvisatele prima che saranno obbligate a farlo, così si preparano, anche quelle che sono più a disagio nel farlo. Perché avere la sorpresa alla fine è abbastanza brutto. Invece, se lo sanno prima, tutto tranquillo. Eh, no, questo lo dico dopo. Se invece decidete di rendere la condivisione facoltativa, un'altra differenza che c'è tra gli incontri online e gli incontri in presenza è che è difficile eh, capire quando una persona non ha voglia di intervenire, perché negli incontri in presenza basta guardarsi. E quindi se io, una persona non vuole intervenire, la guardo in faccia. Lei magari abbassa lo sguardo e quindi io capisco che non vuole intervenire. Su Zoom, cioè, capire che mi sta guardando non è possibile. E quindi eh, io ho adottato le scamotage di dire, per me potete fare a meno di condividerle, però purtroppo me lo dovete dire. E quindi io a un certo punto vi chiamerò e vi dirò, vuoi condividere qualcosa? Te mi puoi dire no. E a me basta così. Può sembrare una cosa un po' meccanica, però vi assicuro che se l'ambiente la, la, è accogliente, diventa accogliente anche il fatto che una persona possa dire no. Va bene così. E passa in tranquillità. Però non dimenticatevi nessuno proprio per questo motivo che non si riesce a capire quando una persona vi sta guardando negli occhi, quando c'è uno scambio oculare, e proprio perché un'altra grossa differenza che c'è e una mancanza che c'è purtroppo e questa, su questa non si può fare niente, tra online e in presenza è tutto il non verbale, tutta la, la parte di comunicazione del corporea, si vede, si, manca in gran parte perché, perché non si vede tutto il corpo quasi mai e perché comunque quello che si vede è molto piccolo quindi tutti i micro movimenti che passano normalmente purtroppo le micro espressioni, purtroppo quelle si perdono quindi non riuscite a, eh, con sicurezza a avere quell'interazione che fa sentire sicuramente le persone più accolte in presenza quindi, se una persona non parla, può essere che si senta trascurata. Se non parla e, eh, e voi non, non interagite direttamente con lei, può essere che si senta trascurata. E magari, invece, aveva qualcosa da dire. Quindi, assicuratevi di fare una, eh, un ping su tutte le persone. Se avete paura, come me, di dimenticarvi qualcuno, soprattutto nei gruppi numerosi, perché Zoom o altri, anche altri sistemi per esempio cambiano l'ordine dei quadratini ogni tanto e quindi anche chi ha una memoria visiva a un certo punto si trova sfasato ed è un casino. Scrivetevi i nomi e vi mettete dei puntini di fianco alle persone che hanno parlato. Così alla fine del giro se qualcuno non ha il puntino chiedete vuoi dire qualcosa perché magari quella persona era solo timida, aveva qualcosa da dire le mancava semplicemente quella spintina piccolina per dirlo e il gruppo si potrebbe perdere una condivisione di una persona del gruppo stesso e sarebbe veramente un peccato, quello sarebbe veramente un peccato. E, e quindi cercate di non dimenticarvi di nessuna persona. Quando preparate gli incontri, questo me lo diceva sempre la mia insegnante, preparate un piano A, un piano B, un piano C e poi il piano, il gruppo, non vuole fare quello che io ho pensato per il gruppo, ha in mente qualcos'altro, e io faccio quello che ha in mente il gruppo, cercando di fare in modo che sia una sola cosa. Perché quello che voi avete come scopo è fare quello che vuole il gruppo. Una cosa. Perché è il gruppo che sa. Ricordate che siete in gruppi non siete in gruppi di formazione, siete in gruppi di crescita personale, quindi è il gruppo che sa, non siete voi, voi non siete maestre, non siete maestri, non siete insegnanti, siete facilitatori, e facilitatrici, quindi dovete capire, tirare fuori quello che vuole fare il gruppo, portarlo fuori e farlo andare avanti. Una cosa difficilissima è questa, e succede nelle condivisioni, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, c'è mai nessuno che vuole dire qualcosa. Perché le persone hanno bisogno di tempo. Quindi, quando chiedete una condivisione, aspettate. Lo dico anche per me. Ogni volta che chiedo una condivisione, c'è l'ansia. E succede sempre, perché qui c'è il momento in cui la persona che guida il gruppo eh, vuole avere il suo bel tornaconto, e, e qui, appunto, eh. e, però bisogna aspettare, le persone hanno bisogno di pensare, di, tirare, di mettere in parole quello che hanno elaborato con il corpo, con il lavoro che hanno fatto fino a quel momento lì. Date tempo. Se poi non viene fuori niente, non viene fuori niente. Potete fare una battuta, potete chiudere l'incontro. Però, abbiate coraggio di gestire il silenzio, di gestire i silenzi e abbiate fiducia nel gruppo, perché qualcosa di solito viene sempre fuori. Bene, avete domande?